Sì, grazie Presidente. Allora voteremo sicuramente favorevolmente questo emendamento, perché come abbiamo detto eh, noi riteniamo fondamentale la presenza di consulte municipali in tutti i territori, per questo come già anticipato nella scorsa seduta io predisporrò eh, una, una sorta di bozza, un prototipo di regolamento che metterò a disposizione di tutti i municipi, proprio per facilitarli nell'adesione eh, a questo a quest impianto, appunto a questa deliberazione come appunto noi prevediamo, L'adeguamento deve, deve avvenire entro tre mesi dal momento dell'approvazione, per questo appunto avendo accorciato tra virgolette, i tempi eh, noi diamo questa, questa facilitazione, questo aiuto ai municipi che ovviamente potranno eh, liberamente decidere di, eh, di utilizzare questo, questa bozza oppure no, è soltanto un modo per agevolare il loro lavoro. Quindi ecco di fatto eh, le consulte municipali come dicevo prima sono eh, consulte più vicine alle stanze dei cittadini per questo noi garantiamo in queste linee guida la massima partecipazione appunto aprendo anche a singoli eh, associati non associati quindi apriamo la partecipazione massima. Come sapete i presidenti delle consulte municipali sono iscritti di diritto in consulta cittadina eh, e quindi di fatto tutti i soggetti previsti nell'assemblea delle consulte municipali hanno diritto ad un voto quindi non ci sono bilanciamenti di voto diversi così come accade in consulta cittadina questo è un altro elemento proprio perché qui abbiamo aperto la votazione a tutti eh, un altro aspetto ne ho previsto dalla linea guida è che il rappresentante legale di un'associazione possa delegare un residente eh, del municipio stesso, quindi è chiaro che un rappresentante legale non può, di un'associazione non può trovarsi magari contemporaneamente in, in più consulte nel caso in cui tra i suoi iscritti abbia soggetti residenti in più municipi e quindi c'è questa possibilità di delega. E, ecco come sempre anticipavo prima nei municipi noi abbiamo previsto ehm, di fatto solamente un dipendente per le, le, le attività di supporto alla consulta, eh, questo perché sappiamo che appunto, cioè è difficile eh, avere del personale per questo tipo di attività, ma questo almeno un dipendente deve essere garantito per poter svolgere le, le funzioni che noi abbiamo previsto di fatto anche per la consulta cittadina. Per tutte queste ragioni noi voteremo favorevolmente questo emendamento. Grazie.